e non più più pezza eccoci qua secondo round prima gara brand Hatch di questo campionato personalizzato su automobilista 2 ci ritroviamo finalmente sempre con la nissan siamo secondi in campionato per quello straordinario risultato in gara 2 inaspettato vediamo che succede a brand Dutch. con questi colori autunnali fantastico mamma mia come lavora il traction controllo potete vedere in basso a destra della dash come taglia l'acceleratore che sarebbe la linea verde come vedete dalla webcam che ho posizionato sull'acceleratore che è sempre a bomba e invece come taglia questa macchina qua mi piace particolarmente poi devo assolutamente mettermi a provare anche le altre mamma mia che controllo ragazzi ho toccato con il posteriore che controllo ragazzi questa qualifica vedete sto come taglia? Figue... Figueiredo 1.26 io quanto un secondo e 8 mamma mia quanto mancano 5 minuti e 3 e 30 Andiamo così, anticipiamo la frenata, saliamo sul cordolo sulla sinistra, accelerazione progressiva, c'è il TC che taglia costantemente, allunghiamo un pochettino, andiamo a stringere, dai dai dai dai, dai. Uh che controllo, due decimi. un secondo e venti dal mio best time, quindi vorrebbe dire top ten, vediamo anticipiamo terza la buttiamo dentro qualche colpetto d'acceleratore forza vediamo dove frena lui va bene occhio qui ah, mamma mia Dai, stiamo guadagnando due secondi Dovremmo essere in top 10. 2-2. Ragazzi ci portiamo la pola a casa. E 3-26. Bomba, bomba ragazzi. Mamma mia, un minuto e 40. Pole oh, oh, oh. position. E non ho più tensione. <ride> Grandioso senza pezzo me la sono portata <ride> grande mamma mia ragazzi incredibile <ride> che performance ragazzi 62 millesimi tutto pronto ragazzi Dai, dai, dai, recuperiamo Mamma mia che è infilata Dai, sette minuti di tuono Ah, largo Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Proviamene in tre No, due Il Cannone, è uscita a bomba ragazzi si deve frenare prima per accelerare prima cavolo ora si infila figurati prego dov'è l'altro? No, no, no, no, no, Lo lasciamo scorrere, Guardalo. Guardalo dove è passato, incredibile. No. Direi uh -huh. butto due eh sì in seconda qua anche qua eh no Chicco mi devi lasciar passare Chicco devo passare io lungo eccolo là un errore raga eh Ah si, sì, mettiamogliela la prima Due minuti Guarda come si avvicina La stavo perdendo Mauricio il mio diretto avversario in campionato Mi devo lasciare lo spazio Mamma mia, come è uscito questo? il booster questo, il DRS guarda c'è questo errore Fabri 52 secondi perdere due posizioni, no no no, no, no, no no no no no no da casa mia entro da casa mia dai dai basta Sì, però chicco Sì Sono uscita bomba. È uscito a bomba pure lui. Mamma mia. Non esiste! Non esiste! yes mamma mia che gara che gara ragazzi mamma mia va bene ragazzi se questo video vi è piaciuto se questa gara vi è piaciuta a brandage lasciate un like iscrivetevi al canale mi raccomando e noi ci vediamo per gara 2 ciao